no raga mi sa che è su quest'altro computer Bono. Sì, mi sa che è su quest'altro computer mi sa ah infatti sono due account diversi vediamo la cronologia di quest'altro computer allora vabbè analitica, analitica analitica ha cercato Diana del bufalo poi un video che si chiama La Foresta, tra parentesi, ce l'ho pelosa. Poi, perché il sapore della figa è buono? Poi, tre segreti sulla vagina che nessuno ti svela.